Siamo appena stati a Bellinzona e come avete potuto vedere dalle immagini ci siamo visti la fortezza, bellissima, veramente molto bella. Siamo in strada di giovedì, quindi ho scelto per questo giro eh, di prendere un giorno di ferie e di andare a farmi un bel giretto in quella dei cantoni svizzeri in questo momento ci troviamo nel canton Grigioni ci sono 17 gradi barra 18 e nulla, godiamoci questo giretto stiamo iniziando la salita verso questo passo Strada ben tenuta, ma soprattutto ragazzi strada libera non particolarmente larga però ben tenuta Che interessante vedere come tra molti ciclisti si abbiano tecniche diverse per affrontare curve tornanti, eh? Vedete, lui allarga andando sull'altra corsia. Io invece, ruotando la testa cerco di fare una curva più più stretta in maniera tale che così non vado ad invadere la corsia opposta Guarda se qua! Uno rimane senza parole, cioè... fatica a guardare la strada concentrami sulla strada perché sono circondato da così tanta maestosità, così tanta bellezza Ci divento, grazie Anche qui ci sono i lavori stradali, eh? anche la Svizzera ha un cantiere aperto, però forse loro sono più svizzeri e quindi puntuali nel chiuderli i cantieri, mentre in Italia insomma ce la prendiamo forse un pochino più comoda. ma che spettacolo ma è troppo è troppo bella cioè cioè la strada è stretta va bene però è tutto, tutto il resto è cioè, infatti stavo, stavo pensando stavo dicendo caspita mi distraggo di più a guardare cosa c'è intorno che a guardare la strada no non c'è in giro nessuno tornantini stretti riprendiamo con filosofia